si lavora con le emozioni nelle costellazioni familiari dire di sì, nel senso che è un lavoro che può andare a toccare le emozioni e l'abilità di chi facilita questo lavoro è proprio nell'ascolto, nell'ascolto dell'altro, nel comprendere fino a che punto può portare avanti, condurre chi fa la costellazione in questo percorso, quindi andare a vedere se è un momento di toccare delle emozioni profonde, ma questo è proprio legata alla sensibilità del facilitatore. Alcune emozioni possono essere molto particolari, tipo la rabbia. Ecco, in questo caso eh, il lavoro non è tanto nel scatenare un po' di ferio ma nel verbalizzare quello che viene fuori. Perché, come mi piace raccontare, dietro la rabbia magari c'è una paura profonda e quindi nel momento in cui vado a incontrare questa emozione, a scioglierla, poi posso andare a vedere qual è l'origine di questo disagio e magari andare a toccare una ferita molto antica.